Per approfondire appunto la questione che è stata sollevata dai colleghi di opposizione relativamente eh, a al villaggio San Francesco, eh, la Commissione eh, si è occupata per ben due volte eh, di questa tematica. Eh, nella prima Commissione sono emerse appunto le prime criticità. In Commissione era presente l'assessorato che ha già iniziato un tavolo di lavoro per che sta approfondendo il tema e che evidentemente eh, seguirà le indicazioni che noi in oggi in aula mandiamo. Eh, non mi risulta che commissioni precedenti a quella che io presiedo abbiano affrontato in commissione questo tema, eh, con la presenza anche del nuovo comitato, e, e tra l'altro nel momento in cui abbiamo fatto il sopralluogo e siamo andati appunto a verificare le condizioni del villaggio e degli abitanti di questo di comprensorio, che sono molti e se, trattandosi più di 200 beni, appunto, beh, loro ci hanno comunicato che non avevano mai visto nessun consigliere prima d'ora in quel municipio. E purtroppo i temi che noi affrontiamo sono molteplici, la Commissione, eh, molteplici quelli appunto incancreniti che, dobbiamo, eh, che ereditiamo e che cerchiamo poi no, di affrontare dando una direzione con approfondimenti. Abbiamo fatto una commissione anche sul borgo degli artigiani di Via Tordinona, eppure non c'era nessuna, nessuna lezione insomma, lì. No? Quindi lo stiamo trattando tra l'altro successivamente, quindi insomma mi sembra... È Un pochino eh, pretestuoso volersi astenere in una mozione che chiede tra l'altro ehm, che tutte le risorse che entrano per l'alienazione di queste case vengano reinvestite in quel comprensorio che veramente ne ha molto bisogno. Grazie.